Vabbè, adesso continuiamo questo piccolo escurso napoletano per capire bene eh, la situazione con, con Nicola, appunto. Che un attimino ci, ci racconterà come è stato anche questo a gestire questo tipo di, di rapporto e come diceva che l'assessore alla fine cosa sono questi usi civici. Intanto uh, porto il saluto, portiamo il saluto a Chiare Dio della comunità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'arte, dello spettacolo e della cultura che anima uh, il processo uh, dell'asilo. Mi piace chiamarlo processo anziché esperienza, proprio perché è in fieri. E delle altre realtà uh, numerose in questo momento a Napoli uh, che stanno sperimentando un percorso nuovo, una modalità nuova, ecco perché quello che è ritornato è, è il tema del modo, cioè quello che è cambiato, lo schema che noi abbiamo messo in campo è una diversa modalità e questo credo per capire quello che sta accadendo a Napoli sia eh, in tante altre parti del paese sia, sia importante. Detto ciò ritorno su alcuni eh, passaggi, mm, si è detto Uh, appunto il rapporto con le istituzioni questo sapete bene è un tema molto insidioso è un tema molto insidioso perché storicamente uh, tutta uh, l'area lot delle lotte sociali ha, ha sempre uh, diciamo, messo in evidenza le difficoltà di una relazione del genere ecco noi abbiamo potuto uh, rompere lo schema oppositivo cambiando modalità Uh, cioè tenendo insieme, uh, passando diciamo dalla rappresentazione del conflitto alla messa in forma del conflitto. Cioè abbiamo reinterpretato in modo diverso anche le regole comuni. Uh, se democrazia ha un senso, ha senso se dà la possibilità al dissenso di esprimersi e non di applicare la volontà della maggioranza. Ecco, abbiamo in questo rotto lo schema classico. Cioè noi abbiamo cercato di creare quelle istituzioni nuove per mettere in, fronte, in, in forma il conflitto, cioè dare al conflitto la possibilità di non restare ripiegato nella dinamica della semplice resistenza. E in Uh, un motto che per un po' ha girato tra di noi era resistenza creativa, che veniva dal Sud America, cioè noi abbiamo bisogno di una resistenza ma che produca effetti reali, cioè nuovi spazi di organizzazione, nuovi spazi del conflitto, guai se viene meno il conflitto. E forse ecco, quello che ha tenuto insieme uh, la possibilità di questo dialogo molto fruttuoso, l'ha detto bene prima il sindaco, l'ha ribadito Carmine uh, Episcopo, è la convergenza di autonomie. Che significa concretamente questo? Che noi abbiamo cercato, cioè come è stato possibile questo? È stato possibile perché entrambe le realtà, cioè istituzioni, una delle più antiche istituzioni di partecipazione che è la città, che è la polis, era sotto la minaccia dell'esproprio democratico. Questo è, vero, è uno dei temi. E dall'altra parte realtà sociali subalterne... Subivano il riflesso di questo ricatto fatto alle istituzioni democratiche e alla vita quotidiana precaria di ognuna e di ognuna di noi. Ecco la convergenza dove state in un momento politico particolare a Napoli, cioè a Napoli si è rotta l'alleanza dei del blocco sociale reazionario e violento, in questo spazio aperto non siamo rimasti a guardare, da diversi punti di vista è emerso qualcosa di nuovo, il problema sarà come lasciare aperto tutto questo, come creare quella maglia sociale e politica per forzare la divergenza, stare dentro a questa faglia e rompere il sistema e il blocco di potere che è fortissimo. La resistenza che si fa su Bagnoli, citata, la resistenza che si fa sull'acqua pubblica, la resistenza che si fa sulla, sul patrimonio, la resistenza che si fa sul garantire delle cose minime alle fasce più deboli, tutto questo è un tema aperto. Noi non abbiamo trovato la soluzione a Napoli, noi abbiamo iniziato un percorso, abbiamo messo una zippa dentro al sistema, cioè abbiamo, abbiamo per qualche, stiamo inceppando qualcosa. E' ovvio, su questo vengo su un altro tema, abbiamo poco tempo, per cui voglio veramente passare, eh, passare per dei punti veloci. Non possiamo resistere creativamente se le nostre esperienze di lotta a livello amministrativo, a livello di corpi sociali, restano isolate. Noi abbiamo bisogno di una convergenza fra le diverse lotte e le diverse esperienze. E questo lo dico proprio perché l'idea degli usi, che sembrava così strano quando noi abbiamo incominciato a proporre già alle prime, all'indomani del referendum su, sull'acqua pubblica per cui sulla grande, quando è partita la grande stagione di mobilitazione sociale sui beni comuni. La questione degli usi in questo è fondamentale. Uno, perché gli usi sono fonte di diritto. E questo è nelle preleggi del codice, cioè proprio utilizzando lo strumento più che più borghese non si può, passatemi questa espressione un po' di... E beh, gli usi sono fonte di diritto. Questa cosa è stata rimossa dalla dottrina ufficiale, è stata completamente rimossa. E guarda caso, quegli usi cosa riguardavano? Riguardavano proprio gli usi collettivi, cioè l'utilizzo da parte di comunità di beni che erano sostanziali alla realizzazione dei loro bisogni. E questo è il punto. I beni comuni, almeno la lettura che ne abbiamo dato noi a Napoli, mettono in connessione bisogni, diritti e strumenti. Cioè un bene come questo rende effettivo un diritto. Altrimenti io posso fare una declinazione infinita dei diritti, ma senza gli strumenti, affinché questi diritti diventano... Effettivi, stiamo parlando di aria fritta. È il, tema del, è il grande tema di rendere, eh, mettere sostanza nei diritti. E allora i beni comuni, noi non li abbiamo interpretati come un'elencazione di beni, cioè non è che noi contrapponiamo dei beni a altri beni. No, il punto è mettere in discussione i rapporti di proprietà che insistono sui beni ed è chiaro che a forme di relazioni basate sulla cooperazione, la socialità, sulla costruzione di identità non competitive ma cooperative che richiamano la relazione, che esattamente quello che accade in spazi come Leoncavallo, eh, da noi officine, centri sociali, l'asilo filangieri, l'ex OPG, eccetera eccetera, è un altro modo di stare insieme. Quest'altro modo di stare insieme ha bisogno di un tipo diverso di rapporti giuridici e la proprietà individuale non consente quei rapporti perché nello schema, l'ha detto bene prima il sindaco e l'assessore, in quello schema se non c'è l'assegnazione, se non c'è l'affitto, cioè se non c'è estrazione di rendita io non posso permettere nulla, ecco perché gli usi collettivi mettono in attacco nel tema della proprietà. Perché è sempre quello il tema, è la proprietà individuale, che non consente spiragli alla socialità, a istituti di convivialità, a un altro modo di stare insieme. Allora, gli usi collettivi guardano due punti, hanno due, due, ecco, due sezioni. Da una parte un attacco e una messa in discussione della nozione classica di proprietà dall'altra parte rivendicano una modalità relazionale diversa, modalità relazionale e comunità non basate su identità settarie e che oppositive ma identità che si costruiscono nel riconoscimento dell'altro della cooperazione e del fare insieme questi sono i due punti de degli usi civici che danno concretezza alla dinamica dei beni comuni, che ripeto i beni comuni Uh, non come elencazione di beni ma come l'abbiamo detto anche altre volte i beni comuni ci permettono di attribuire a taluni beni individuati dalle comunità che portano bisogni determinate garanzie cioè il bene comune rafforza la garanzia intorno a determinati beni che non sono elencati astrattamente dal legislatore o astrattamente da un teorico del diritto ma che emergono dalla vita concreta e dai conflitti sociali. Se c'è una comunità che intorno a un bene... Si, si, si organizza perché quel bene permette a quella comunità di realizzare, de, di uscire per esempio dalla precarietà, quando noi come ricercatori precari, come eh, artisti precari abbiamo individuato quello spazio, l'ex asilo Filangieri, 2000 metri quadrati articolati su tre piani, che erano stati affidati ad una fondazione privata per l'organizzazione di grandi eventi di cui uno era un grande concerto di Madonna a Napoli, che avrebbe lasciato il deserto in termine in termini di infrastrutture che permettono l'autonomia artistica e l'espressione culturale. Noi simbolicamente occupammo quello spazio e trovammo dall'altra parte un'amministrazione che non si oppose ma aprì subito una discussione per trovare che, che nuova forma giuridica diamo a quest'altra possibilità. Oggi noi in quello spazio, Chiara lo dirà: eh, insisterà più su questo aspetto, noi abbiamo incominciato mettendo insieme mezzi di produzione, che è l'altro grande tema. Se io, se io non ho la disponibilità di mezzi di produzione, dal punto di vista del rapporto del mio lavoro col denaro, io non posso essere che sfruttato, non posso che cedere la mia forza intellettiva, la mia forza lavoro, la devo cedere, perché non ho i mezzi per, per esprimere con il lavoro quello che io so fare, quello che voglio realizzare. Ecco perché noi la prima cosa che abbiamo messo in comune è abbiamo costruito un teatro. Ora siamo in uno spazio attrezzato come tanti dei nostri, ma quanto costa una giovane compagnia farsi le prove per una settimana avendo un server, avendo dei fari, avendo eh, la possibilità di poter registrare? Rimuovere questo ostacolo significa permettere a tutto un settore precarizzato dell'arte, lo spettacolo, della cultura, di produrre in modo diverso. Questo, significa, questo abbiamo fatto uh, a Napoli, stiamo provando, stiamo provando a fare. Allora, lo schema delle delibere napoletane, da questo punto di vista, è molto semplice. Individuano un soggetto, perché senza soggetti non ci sono beni, si individua il bene e si individuano le modalità, l'uso civico collettivo, è una modalità che permette dall'interno di sabotare i rapporti proprietari esclusivi e individuali. Punto questo noi stiamo facendo. Ora gli usi. Una critica che ci è stata mossa è: vabbè, ma gli usi sono legati alle consuetudini. L'asilo Filangieri ha due anni, che consuetudine c'ha? Ebbene, questo è, è, è un difetto proprio di prospettiva della nostra controparte. Intanto la stagione europea in città di riappropriazione degli spazi risale perlomeno alla fine degli anni 60 e non riguarda solo pezzi isolati, riguarda le grandi città europee, la mobilitazione sociale degli anni 60 ha incominciato con i comitati di quartiere, gli spazi sociali, ha incominciato un nuovo modo di intendere la città ha inteso la città come infrastruttura funzionale alla distribuzione di ricchezze e di capitale, o astrazione di ricchezze e capitale, e ha invertito, ha occupato, ha riappropriato, noi diciamo ha liberato. Ma allora non abbiamo due anni, l'asilo ha perlomeno 40 anni, se io lo leggo a questa specie di lotta e se noi siamo collegati. L'altro punto, per cui non è vero che non abbiamo consuetudine, ha meno 40 anni di lotte sociali nelle grandi città europee, Secondo punto, ma se noi viviamo in una stagione di grandi lotte sociali che hanno come contrapposizione la ferocia del capitale, scusatemi se uso formule sintetiche ma penso qui ci possiamo capire, che estrae brutalmente, continuamente ricchezza da tutti i luoghi in cui è possibile, dalla natura, dagli, dal patrimonio pubblico, dal patrimonio artistico, dalle stesse nostre vite individuali, è chiaro che questa cosa mette in equivalenza i senza terra del Brasile con le comunità che in India lavorano contro le grandi case farmaceutiche, contro le lotte razziali in Sudafrica, contro le grandi lotte ambientali che vengono fatte in paesi del Sud America. Io non, io non ci vedo una distanza. Quando Pablo Neruda nel 1941 dice una catena di occhi neri guardando a Stalingrado, non voglio adesso andare troppo lontano, ma noi nelle lotte non dobbiamo sentirci isolati e chiudo su questo, se noi non facciamo equivalenza e non stringiamo relazioni abbiamo meno possibilità e in questa corrispondenza di lotte che noi possiamo rivendicare non solo un patrimonio di esperienza grandissimo ma a proposito dell'Usi una, una lunga consuetudine di riappropriazione di beni che ci servono sono necessari a rendere effettivi i diritti che rivendichiamo Napoli ha aperto questa strada e io credo che da Milano, Torino Messina, eh, Mondeggi eh, Reggio Emilia per cui la prossima settimana saremo anche lì a raccontarci questa esperienza. Noi dobbiamo ragionare insieme, abbiamo bisogno di momenti nazionali per confrontarci e aprire varchi, cioè resistere in modo creativo. Grazie. Ringrazio Nicola perché poi ha messo dei temi che sicuramente poi nel seguito andiamo a sviluppare.